Allora, eh, quindi ringrazio nuovamente il dottor Panico e vedo diciamo, che ha suscitato tantissima curiosità nel interesse, quindi eh, questo sicuramente è un eh, passaggio, per ecco, dirla in termini vicini a un nuovo discorso, è avvenuto, <ride> e, e appunto sulla scia del discorso avviato e quindi sul parleremo un po' del, del fallimento, dell'importanza anche del fallimento, eh, del lasciare andare le giovani generazioni eh, al di là del, eh, del confine genitoriale, comunque sociale, istituzionale, passerei la parola eh, al nostro terzo ospite che è, è arrivato, il professore Nicola Dotti. Che eh, appunto ci parlerà dell'importanza dell'errore e dell'apprendimento in pandemia, quindi approfondiremo un terzo tema rispetto a quelli sinora visti: quello dell'apprendimento, eh, gli effetti del covid, ovviamente sull'apprendimento, in parte ne abbiamo già discusso, ne abbiamo già menzionati, si è fatto prima riferimento alla data, eh, e anche insomma l'attenzione tra isolamento e, e, e socialità, che ancora oggi un po' diciamo. Sulla la sua relazione da tutto lo sbaglio imparare. Mm, giusto due brevi note sul nostro ospite, Nicola Dotti, è docente a contratto di filosofia e teoria del linguaggio all'Università di Studi di Perugia, collabora da oltre 15 anni con. Mauro Scardovelli è responsabile della formazione Unialef, laureato in filosofia e trainer in programmazione neurolinguistica e umanistica integrata, consulente in comunicazione nelle relazioni interpersonali in diverse aziende pubbliche e private, docente esperto anche in ambito sanitario ed educativo, ha realizzato nel 2018 i laboratori di tecniche di comunicazione per docenti ehm, e nell'ambito eh, di un progetto del Ministero eh, in laboratori, attualmente sta collaborando con il Gasbini, Istituto Pediatrico di e a carattere scientifico di Genova in un progetto triennale sul miglioramento del benessere organizzativo. Bene, grazie. Purtroppo il microfono è scarico, quindi. Ah, eh, allora parlo, provo a usare la voce? Si sente? Vediamo, si sente? Si sente, proviamo. proviamo. proviamo. proviamo. Sì. Pesa poco, vero? <ride> no. Sa, prova, 1, 2, 3, prova, non funziona. non funziona. Non funziona. Allora, facciamo così che magari provo a usare la voce e mi alzo anche se me lo concedete, già che non c'è problema del microfono. No, si sente benissimo. Vero? Eh, infatti, si sente bene. Se, cioè, se devo usarlo io mi adatto, eh. Ho imparato una capacità di adattamento incredibile dopo il Covid, <ride> insomma. Eh, allora intanto ringrazio l'associazione per avermi invitato, eh, mi scuso con i relatori precedenti mh, perché non ho potuto sentire ma vi ho sentito a distanza, uno dei piccoli vantaggi, eh, del, piccoli vantaggi si fa per dire, uno dei grandi vantaggi della tecnologia è quello di consentirci anche per strada mentre venivo qui di eh, avervi sentito. Naturalmente il grado di attenzione è infinitamente minore e questo è la prima, il primo problema. Eh, nella didattica a distanza quello di cui mi sono reso conto è che già in presenza è difficile l'attenzione quando sei a distanza mancando la presenza, cioè gli odori, i respiri e tutto il resto del contesto è molto più facile distrarsi e quindi l'attenzione si superficializza. Eh, naturalmente, eh, io dico sempre che certe problematiche che oggi, come già stato detto, si eh, manifestano con il Covid erano presenti già da prima. Cioè, i problemi non è che prima mancavano, ne avevamo in abbondanza, la scuola ne è una evidenza. Cioè, sembra che il problema della scuola sia la didattica a distanza. Uh, il problema dell'università, la didattica a distanza, ci sono alcuni studenti che mi dicono guardi con lei ci siamo tanto tanto ci siamo accorti della differenza fra didattica a distanza e in presenza ma con altri docenti la differenza non c'era, cioè anche quando erano in presenza in realtà erano a distanza anzi il vantaggio della didattica a distanza è che li devi inquadrare, cioè ti devono guardare ed è già una conquista, perché altrimenti si voltavano verso le slide e guardavano le diapositive su PowerPoint. Non le ho portate, ce l'avevo, ma comunque. Eh, sto facendo una campagna eh, di PowerPoint free, eh, la porto avanti oramai da qualche anno, perché mi sono reso conto che come tutti i mezzi che noi utilizziamo, come diceva Marshall McLuhan, ci finiscono per condizionare il medium e il messaggio. E quindi inevitabilmente ci troviamo a obbedire a PowerPoint nell'organizzazione delle nostre elezioni. Io me ne sono accorto. Per cui sono il primo tentativo di emancipazione l'ho fatto su PowerPoint. Poi eh, sono piccole conquiste, questo è. Ehm, io mi sono accorto che appunto la didattica a distanza è uno dei problemi attuali ma i problemi li avevamo avevamo già le classi pollaio a scuola avevamo un sovraffollamento nelle nostre aule per cui no, non so se eh, citare Galimberti quando tuonava dicendo guardate che massimo 15 ragazzi e già è dura perché perché dobbiamo provvedere ad assistere la loro crescita in termini sentimentali anche emotivi. E come puoi farlo quando ci sono 27-30 ragazzi? È proprio questione di numeri, questione di numeri. E, e quindi avevamo questo problema. Ne avevamo anche altri, gli edifici scolastici, la possibilità di uscire e entrare dalla scuola. Io ricordo i miei figli, prima della pandemia, andavano in una scuola in cui avevano delle finestre bellissime che affacciavano su un parco stupendo, molto verde. Vengo dall'Umbria, quindi verde, vabbè. Eh, faccio un piccolo no, eh, venite a trovarci eh, in Umbria abbiamo questi parchi bellissimi la e, e, cosa incredibile avevano queste finestre non potevano aprire la finestra non potevano andare nel parco ma non potevano neanche alzarsi dal banco perché, durante la recreazione e quando io ho interrogato eh, il docente e anche la preside dicendo scusate mi sembra una no perché è successo l'anno scorso che un ragazzino, correndo lungo il corridoio, si è caduto, si è fatto male, hanno denunciato l'insegnante e la preside. Siamo ancora in causa. Allora abbiamo deciso che non si alza più nessuno. Perché io l'ho trovato meraviglioso, perché c'era cioè, proprio la finestra come dire, vedi, potresti, ma non puoi. Cioè c'è anche... No, almeno una diatica a distanza eri lì, chiuso, dentro, a casa tua, no? c'è un lockdown del DPCM, lì invece c'era proprio ti piacerebbe, vorrei, non puoi. <ride> ehm, ora, questo, questo condizionamento molto forte faceva sì che quando tornavano a casa erano. In... non si potevano tenere, erano delle molle. E io così l'ho scoperto che succedeva questo che loro non me lo dicevano erano eh, eufori non tenevano gli oggetti che tu dici c'è un disturbo neurologico no non è un disturbo neurologico è un disturbo legato al fatto che durante cinque ore loro non si sono potuti muovere dal banco quindi premesso tutto questo che cioè le difficoltà non sono legate alla pandemia beh la pandemia ha avuto come è stato detto anche dei meriti ha tirato fuori alcune evidenze cioè ha gridato il re è nudo no? la prima evidenza che ha tirato fuori è una che non ci è piaciuta infatti per fortuna stiamo ritornando alla vita di prima mm. ecco non vedo l'ora di tornare alla vita di prima a che tutto torni come prima e l'abbiamo chiamata resilienza cioè la capacità di un metallo di tornare esattamente come era prima no meglio eh no no Tranquilli, come prima, uguale, uguale, uguale, cioè avevate una chance no? di deformarvi in modo tale da, no? da dire, beh, no, no, tranquilli, il PNRR, le due R, eh, mica una sola, due R, secondo me è resilienza, resilienza, proprio molto resiliente, a me non piace il termine resilienza, lo confesso subito, siamo in video... Vabbè, me ne assumo la responsabilità, non amo il termine resilienza, adoro il termine rivoluzione. Me ne assumo la responsabilità, io se capita qualcosa abbiamo la grande occasione di operare una rivoluzione. E già vedo qualcuno di voi che comincia a dire, beh adesso una rivoluzione, piazzo, La rivoluzione... Perché? Perché abbiamo un'idea di rivoluzione molto legata ovviamente alla, a quella francese, no? Per cui noi quando pensiamo alla rivoluzione già ci vediamo, no? Alla Saint-Fond, la patrie, no? Esatto, la ghigliottina e tutto il resto, no? C'è tutto questo fermento. Quanti dobbiamo essere per fare una rivoluzione? 200.000, 400.000, una marea di persone. Poi, leggi Platone e nel libro Settimo della Repubblica lui parla di rivoluzione indicando la capacità dello schiavo nella caverna di rivoltarsi verso l'ingresso. Semplicemente cambiare prospettiva. È già una rivoluzione. Già questa è una rivoluzione. Cambiare punto di vista. E cambiando punto di vista, eh, sapeste, cambia tutto. Sì, tanto scopri di essere schiavo, nonostante la wifi, lo schermo a 75 pollici, la playstation e l'abbonamento, no, perché io durante la pandemia mi facevano sorridere quelli che dicevano, e il teatro? E i teatri? Chiuderanno, eh? Chiuderanno i teatri, eh? Non ci, nessuno ci pensa ai teatri? E io ho detto, io ci pensavo anche prima al teatro, infatti avevo fatto l'abbonamento a teatro, tu? No, io sono anni che non vado a teatro, allora se era per te, i teatri erano già morti, quindi non è la pandemia, al DPCM era già morto. Um, I cinema? I cinema? I cinema? I cinema chiudono? Eh? Chiudono? Eh? Non so, quanti abbonamenti avevi nel 2018 a uh, uh, Amazon Prime? netflix um, uh, disney plus uh, perché perché beh, è una seccatura no? dove andrà il cinema la... quindi anche questi avrebbero chiuso per merito tuo quindi ehm, a, no, il cinema i teatri cioè, a messa ci andavi no e quelli sono rimasti aperti però comunque vabbè, ehm, questo piccoli paradossi comunque vabbè, ehm, lì c'è un aiuto superiore quindi ehm, la cosa interessante è che, quello di cui mi sono reso conto, è che gran parte di ciò che abbiamo scoperto ehm, durante la pandemia è una cosa che tendenzialmente non ci piace, ed è un rimosso costante, ed è la fragilità umana. Ed è di questo che mi piacerebbe parlare, la fragilità. Eh, Pascal diceva che l'essere umano è la più fragile delle canne dell'universo, tra le canne dell'universo. Prima è stato nominato le canne, ma in un altro senso. Um, perché Pascal parla di questo? Parla di questo perché dice, fateci caso, l'essere umano non è stato messo in condizioni neanche di proteggersi granché. Guardateli, non abbiamo grossa capacità mimetica. Dice, eh, veleno, sp qualcuno sputa veleno, ma tendenzialmente non abbiamo veleno, non abbiamo aculei, non abbiamo... insomma, ci hanno fatto malino parecchio no e siamo molto esposti mm? ma dice pascal quando l'intero universo decidesse di franarci addosso noi non potremmo fare niente se non essere testimoni e coscienti di ciò che sta succedendo cioè la capacità del pensiero è quello che rende l'uomo l'unica canna pensante e su questa piccola immensa capacità può edificare qualcosa tra cui uno strumento straordinario il linguaggio il linguaggio attraverso il linguaggio noi abbiamo reso trasmissibile l'esperienza abbiamo partecipato altri della nostra condizione abbiamo creato un gruppo Abbiamo creato società, abbiamo trasformato l'animale più vulnerabile nel più potente. Troppo. Ci ha preso un po' la mano sta cosa. E il Covid ne è un esempio. Poi c'è la guerra e poi tante altre cose. Però il linguaggio è quello che ci ha reso sociali e questo renderci sociali ci ha resi molto più forti finché rimaniamo insieme finché rimaniamo sociali, finché rimaniamo animali sociali, come diceva Aristotele, che ci ricordava che il virus più pericoloso per lui, beh, non c'era il Covid, ma il virus più pericoloso, sapete qual era? L'uomo narcisista, che è stato nominato prima, dell'iPhone, attenzione, iMac, iBook, i... non è U-Book che... o oh, Hourbook. te l'immagini, ho comprato l'Hourphone. Mm. Che tristezza. O l'iPhone, no? E questa spinta narcisistica che sentiamo da molto tempo, ha creato l'illusione che quello fico, tanto per usare un termine che i miei figli utilizzano regolarmente, ma dai, è fico, perché, perché se è fatto da solo, bello? no? Io dico sempre: è un tossico. Perché? E se è fatto da solo, manco in compagnia è anche egoista, almeno fatta in compagnia no, si è fatto da solo E l'uomo che non deve chiedere mai Denim eh, la, la, no, io non voglio fare esempi che metterebbero in difficoltà l'associazione, per esempio il calcio voi sapete ci sono temi in Italia che non possono essere trattati uno è la religione, l'altro è la politica ma il più importante è il calcio e io invece mi ci avventuro c'è stata una squadra e la dico, e tremo eh, C'è stata una squadra che ha acquistato un fuoriclasse, non dirò quale, per vincere la Coppa dei Campioni. Ora, io mi è dispiaciuto che non l'abbia vinta, ma sono contento che non l'abbia vinta col fuoriclasse. Perché avrebbe lanciato un messaggio pericolosissimo contro cui si scagliava Aristotele. L'idea che basta acquistare un fuoriclasse per vincere, serve una squadra è una squadra più complicata, il fuori classe. E fuori classe lo pago 100 milioni di euro. Poi lui va in televisione, dopo non aver vinto la Coppa dei Campioni e dice eh, ma non è che posso fare tutto da solo, eh". Ah no. Allora ridistribuiamo i tuoi soldi. Perché è importante questo? Perché il messaggio che viene dato è che è importante non dover ringraziare nessuno. L'uomo che si è fatto da solo è quello che non deve dire grazie a nessuno. È l'uomo che si dimentica di essere comunità. Ecco, per Aristotele, quest'uomo è il più pericoloso virus. Perché chi entra in una comunità e crede di poter fare da solo, dice Aristotele, o è bestia o è Dio. Laddove per bestia, cioè, è preda degli istinti. Niente pensiero. O è Dio, cioè è in preda a un delirio di onnipotenza. In entrambi i casi è un pericolo per se stesso, ma è soprattutto un pericolo per tutti gli altri, per la comunità a cui appartiene. Ah, e poi aggiunge, e nemmeno Dio è felice, perché è Monaco, è solo. D'accordo? E quindi eh, per me il Covid è stata l'occasione innanzitutto per ripensare alcune frasi epiche. Tipo quella di Yoda che ho apprezzato tantissimo, da eh, patito di, di, di guerre stellari, eh, fonte inesauribile di, di, di saggezza. Eh, io ero solito dire ai miei figli, 15 e 13 anni, eh, per fortuna ne ho fatto uno di 5 mesi, adesso ricomincio da capo: eh, perché, non perché non sia andata bene con lui, però ho fatto tanti errori, tanti errori. E come genitore ogni volta che commettevo un errore sentivo la colpa su di me che si abbatteva. Peraltro molti degli errori fatti erano esattamente quelli dei miei genitori che avevo detto non commetterò mai. Esatto. E sono soddisfazioni. Perché queste sono quelle piccole soddisfazioni che ti porti a casa no, la sera. eccetera. Ora, eh, tra gli errori commessi ce n'è uno che ci apre all'argomento poi dell'errore, e io dicevo ai miei figli, figlio mio, vedi, l'importante non è cadere, ma è sapersi rialzare. E lo dicevo con questo tono, perché volevo che lui avesse, capito, un po' religioso, no? O sea, lui mi guardava e diceva, vabbè, mi davano ragione, insomma, prima, adesso c'è l'adolescenza, per fortuna, non mi danno più ragione. Se potessi ripensare a quella frase, la ritratterei immediatamente e gli direi, figlio mio, se cadi, resta lì. Come resta lì? Sì, resta lì, fin tanto che non hai capito. Non avere fretta di rimetterti in piedi, non avere troppa fretta. Guardate, avete parlato del mondo degli adulti, guardate, quando noi inciampiamo, no? inciampiamo qui fuori, eh, camminiamo, state bene, inciampate, cadete. Qual è la prima preoccupazione? Ci è messo fatto male? No. no, no, no, no. Oh, grazie. Mi ha visto nessuno? Vedi la gente che si rialza nonostante il sangue, si guarda intorno e dice mi è capitato con una signora che è caduta, si è fatta veramente male perché era vicino ad una eh, pianta, si è tagliata, si è ritirata su, con il sangue, cioè ha fatto così, non era, era, sporco di sangue, ho detto signora si è fatta male, no, no, no, no, ed è andata via soppicando, e più gli dicevo signora guardi si siede, è... ah no eh, sono fatta niente, obiettivo numero uno che nessuno ti veda quando cadi che la cosa importante è farsi vedere sempre in piedi. Addirittura qualcuno diceva l'importante è cadere in piedi, che equivale a non cadere. Giusto? E dico, ideona, anche con i bambini piccoli, la prima preoccupazione che abbiamo quando i bambini cadono, si fanno male, è non ti sei fatto niente! Vedi, sti bambini che dicono, ma anche no io me so fatto, ti assicuro, se tu fossi al posto mio ricordo mio figlio che mi diceva ma papà, io è il sangue dovrebbe stare dentro, e fuori questo già non va bene Eh ma va bene, ma non è niente su, su, su, su, guarda di là ma dove devo guardare? guarda su, dai forza li togliamo il più rapidamente possibile dal sentimento della frustrazione dal sentimento del dolore dell'idea che mi sono fatto male, oddio che mi sta succedendo, staci un po', stai là, cioè, ma lo lasci lì? Sì, sto diventando cinico, no, sto diventando, sto pensando al loro futuro, anzi ancora di più al loro presente, perché? Perché l'occasione straordinaria dell'errore è un'occasione d'apprendimento, L'errore è un'occasione di apprendimento. Gli orientali dicono: Già che sei caduto, raccogli qualcosa. Ma sì, certo, raccogli qualcosa. L'esperienza. Hai fatto esperienza. Sei caduto, cerca di capire perché. Maledetta domanda. Tipica dei bambini, peraltro, gioco dei perché. Vigliacchi. Papà, perché esistono gli alberi? Non so, ce l'ho trovati e. Fotosintesi clorofilliana, 4 anni. Che ha detto papà? La fotosintesi, scambia l'anidride carbonica e l'ossigeno. Sapete perché i bambini fanno il gioco dei perché? Perché cercano di rimettere ordine al caos. Una tendenza che abbiamo innata di fronte al caos che ci circonda, tendiamo a rimettere ordine. E lo facciamo attraverso alcune categorie che abbiamo le più rapide e uno di queste è il principio di caos-effetto. Perché? Perché è successo questo? Perché? Perché? Allora, se sei caduto, raccogli qualcosa prima di preoccuparti di rimetterti in piedi, perché la fretta nel rimetterti in piedi rischia di farti mancare l'apprendimento. E se errare è umano, perseverare è diabolico. Ed è interessante che siamo qui oggi, nella casa della memoria, E c'è una contemporaneità scandalosa in quello che vediamo rappresentato. Ancora, un'altra volta, di nuovo. Come se la storia ci stesse a dire: La vuoi imparare questa lezione? Perché tutte le lezioni che non impari, io te le ripresento. Magari alzando anche un pochino il livello. Eh, perché è Cucciuti, rifrattari, come sono? Resilienti. Mi ritornano esattamente al punto di prima. E anche oggi, di fronte alla lettura frettolosa che diamo degli eventi, piuttosto che rimanere seduti a chiederci come è stato possibile, scappiamo ancora una volta, abbiamo bisogno di identificare il pazzo di turno. Seconda guerra mondiale un pazzo niente male come si chiamava adolf hitler giusto eh, ma tutto il re era matto lui ok abbiamo fatto più di una diagnosi è conclamato ora a me è sempre incuriosito come un'intera nazione gli sia andata dietro piuttosto che la follia del singolo ma sembra che una domanda del genere si va ah, beh, adesso ti vai a complicare la vita era matto lui quindi, matto lui, abbiamo una nuova guerra, serve un nuovo matto. Ce l'abbiamo? Sì, Putin. È pazzo. Fatto. Ma di tutto il resto, cosa ne rimane? Lo capite che stiamo mancando l'ennesima occasione? Quando prima la professoressa diceva, e l'ho sentito, che la retorica del nemico era già cominciata nel linguaggio di Trump e il virus cinese, l'ideale di identificare questo nemico abbiamo bisogno di nemici per scappare da questa maledetta consapevolezza della responsabilità individuale il virus cinese ce l'avevamo con i cinesi è fenomenale terapie con i cinesi per il virus sì sì perché tanto partono sempre da lì ci sarà un motivo no? gente che mangia i topi ma dai noi invece capito? noi siamo la civiltà loro sono i barbari ancora là? sì stiamo fermi là non si muove niente perché abbiamo troppa fretta di rimetterci in piedi troppa fretta di tornare alla vita di prima eh? troppa fretta di ritornare in salute ma guardate quando ci capita una malattia e sono vent'anni che mi dedico alla formazione in ambito sanitario e quello che ho potuto constatare è che una delle tante frette che abbiamo è anche quella del paziente che vuole essere restituito rapidamente ad integrità e valuta il medico in base alla sua capacità di rimetterlo in sesto nel più breve tempo possibile. Nascono movimenti che si chiamano slow medicine, la medicina lenta, per cercare di porre un argine a questa deriva, che non è solo delle aziende sanitarie, con i DRG e via dicendo, no no, è anche una manipolazione del paziente che se io ho il mal di testa, no? C'ho il mal di testa. Dottore, c'ho il mal di testa. Dunque, che cosa ha mangiato? Che c'entra? Beh, mi parli di quello che ha mangiato. Dottore, ascolti. Quello che ho mangiato io lo dico un'altra volta. Mi dà sto cachè sì o no? Ma le sto facendo un'anamnesi. Anamnesi la fa la sua sorella. A me, mi faccia, mi dia un cachet e mi mandi a casa perché io voglio essere rimesso in condizioni il più velocemente possibile. E invece no e invece quando c'è una deviazione l'ideale sarebbe inizia a guardare il panorama comincia a guardare e invece che stramaledire l'anas e tutto il resto per la deviazione inizia a guardare che tipo di panorama ti viene proposto perché magari ci accorgeremmo che una delle grandi, sapete, a me capita di dire, dice, tu sei filosofo. No, io sono un apprendista filosofo e spero di rimanerlo tutta la vita. Perché ho imparato una cosa ad arrampicarmi sulle spalle dei giganti. Questo sì, lo so fare. Mi arrampico sulle spalle di Nietzsche, Hegel, Aristotele, Platone. E da lì guardo un panorama. E con il tempo ho imparato a portare alcune persone a quella visione. Ma il merito non è mio, è loro. Resta il loro. E quello che ho imparato è che un certo Karl Popper, filosofo della scienza, ci aveva detto ben prima delle evidenze del Covid che la scienza non è in grado di produrre verità, ma solo fragili certezze. solo che questa voce su queste spalle non siamo saliti abbiamo preferito credere nell'illusione delle mirabolanti conquiste tecnologiche della chirurgia microinvasiva eh, della robotica avete idea di che cosa siamo capaci di fare sì siamo capaci di tutto questo poi arriva un virus microscopico e ti riporta ha un'evidenza unica, ve li ricordate i grafici? Quanto mi piacciono i grafici? Io li adoro. I grafici, le facevano vedere i grafici, il grafico di come an sarebbe andata la curva, la prima ondata. Ve la ricordate come andava la curva? Allora, a parte prima della prima ondata, qualcuno disse, profetizzò, il COVID in Italia non arriverà mai. E direi che ci ha quasi azzeccato, no? Mm. Tranquilli. <ride> Qualcuno ha detto, ma sicuro io non mi sarei mai sbilanciato, avrei detto. Ma, mi perché, credo, chissà, ma. I, I grafici, i grafici che ci facevano matematici, le proiezioni matematiche, le tendenze, le cose. Per cui guardate da qui a, adesso arriva il, picco, arriva il picco. Quando arriva domani, dopo domani, tra um, dieci giorni. Quando arriva sto picco? Non arriva mai questo picco e eh, ma il grafico, e eh, vabbè lo spostiamo un po' più là il grafico, no facciamo sta curva e vedevi sta gente che continuava ad alzare sta curva e dicevi ma eh, fino a ieri la curva ma, ma è matematica, santi Dio è matematica, è matematica, uno più uno fa due non nella scienza, come non nella scienza? No, no perché se voi andate a parlare con un matematico puro vi dirà che uno più uno non ha mai fatto due sentite l'horror vacui? senti l'horror vacui? è eh, lo stesso che hanno sentito quando uno, cioè Giordano Bruno, tra gli altri che diceva, guardate, secondo me non è che è proprio la terra che sta ferma il sole che <ride> hai detto, Giordanino? Infatti, date a Campo dei Fiori e vedete che fine ha fatto, no? l'altro, quello che è venuto dopo gli hanno detto, ascolta Galileo hai visto Giordano? Che fine ha fatto? Tu insisti su sta storia? No, scherzavo, um, ho esagerato, ma perché tanta paura? Eh, ma perché se non sei più il centro dell'universo, eh, comincia la paura. Sentire la fragilità umana significa sentire la fragilità dei nostri modelli. Diciamo è una crisi terribile questa. Sapete perché? Perché non è una crisi solo delle cose, è una crisi dei modelli interpretativi, sono andati in crisi i in modelli interpretativi. E questo è questo il guaio. Cioè noi non abbiamo più modelli interpretativi che funzionano per una e cioè la crisi nella crisi. Come state? Malino, eh? Ecco, Karl Popper diceva io ho pochi rimpianti, ma uno ce l'ho. Essere arrivato alla fine della mia vita e non aver mai fondato una scuola che glorificasse l'errore. Io l'ho detta ai miei figli, li ho visti felici. Me l'ho detto, che significa papà glorificare l'errore? Che tutti possiamo sbagliare. Oh, è fantastico, allora non ti arrabbi più se io sbaglio. E io ho spiegato di no la prima volta. Insieme creiamo l'apprendimento, lo condividiamo e quello che mi aspetto è che tu non lo commetta più lo stesso errore. Errori diversi sì, ma lo stesso mai. Ed aggiungeva Popper bisognerebbe fare grande attenzione a insegnare la matematica ai bambini perché in qualche modo si passa l'idea che ci sia un metodo per certificare la verità. Eh non è così non è così ricordo durante la pandemia la frase eh, del presidente di confindustria che ad un certo punto urtato dai grafici che non tornavano disse basta gli scienziati ci devono dire la verità e mi ha aperto la mente su un modello mentale che abbiamo che chi ti può dire la verità cioè chi sono chi ti può dire la verità chi sono i nuovi sacerdoti gli scienziati il paziente non va dal parroco a dire ehm, monsignore mi scusi quanto mi resta da vivere va dal medico a chiedere quanto gli resta da vivere è interessante perché tecnicamente se ci credi lui è più vicino a chi stacca la spina rispetto allo scienziato. Lo scienziato si basa su calcoli, ma su calcoli probabilistici. Ma quante volte il, lo scienziato, o in questo caso il medico, è disposto a dire al paziente, non lo so, non lo so. Posso dirle una linea di tendenza, ma non so, lei con la sua storia, le sue caratteristiche, non lo so. A Tiziano Terzani avevano detto che aveva sei mesi, hanno sbagliato di sei anni. Ti organizzi diverso. Non è che dice, beh, ha fatto un errore, ma se può sbagliare, sei mesi, otto mesi, alla fine ha sbagliato di sei anni. Ma... Non aveva previsto la variabile che se ne sarebbe andato in India, dove lo curavano con un elefante dentro l'ospedale. Quante variabili ci sono nella nostra vita? Infinite variabili. Questo la scienza lo deve sapere e lo deve divulgare. Deve spiegare alle persone che vi faranno leggere le costanti, perché ci piacciono molto le costanti. Se vendono bene le costanti, ma il problema è che esistono una marea di variabili. E quando noi creiamo un metodo, qualunque esso sia, è un riduttore di complessità. Ma la complessità resta. Perché? È perché dobbiamo tagliare le cose, anche a volte con l'accetta. E allora mai come la scienza è vicina all'errore, è fatta di errori, consta di errori, ma errori da cui ha appreso. E Popper diceva, ogni volta che qualcuno commette un errore, offre la testimonianza che sta provando una strada diversa. Pensateci, come fai a sapere che qualcuno sta tentando una strada diversa? Sbaglia. E si rifai sempre le stesse strade. Quella è la testimonianza che sta provando un nuovo percorso. E allora mi viene in mente, per concludere, la favola di Pinocchio, come me l'hanno presentata a me, non so a voi, a me me l'hanno presentata con questo eh, pezzo di legno che commette una serie di errori, giusto? Si mette troppo vicino al fuoco, gli prendono fuoco i piedi, eh, eh, va insieme a Lucigno, va dentro a balena, cioè un deficiente, no? bambino proprio um, che una cosa dovevi fare nella vita, dare retta a quello che ti diceva o oh, Geppetto in alternativa alla fata turchina, fai quello che ti dice l'autorità e non correrai rischi, giusto? Io almeno l'ho capita così ed ero lì, guardate, da piccolo che dicevo, Pinocchio, prego, ragiona, non è difficile, e fai quello che ti si dice no. Poi ci ho riflettuto e mi è venuta un'idea, io ve la propongo, non ho detto che sia quella giusta ma ho riletto quella storia alla luce di quello che vi ho detto cioè agli, alla luce degli studi di Popperle e altri e mi sono immaginato che in fondo quello che veramente voleva dire con quella favola era che quel pezzo di legno proprio attraverso quegli errori mai uguali si stava conquistando il suo diritto di essere uomo, di diventare bambino. Ed eccolo il premio finale. L'umanità. Considerate se questo è un uomo che muore per un sì o per un no. L'umanità è in quella capacità di sbagliare e in quella capacità di apprendere dall'errore che è stato commesso non nel suo perseverare. E a volte per combattere l'errore abbiamo finito per perseverare. Il trucco è insegnare la storia, le favole, in un modo diverso. E chissà che non ci siano più bambini che non saranno da adulti burattini. Grazie. I microfoni non funzionano più, quindi parliamo così bene. <ride> grazie, grazie dottor Donti. E, insomma, ci ha anche fatto sorridere, quindi abbiamo avuto una scaletta. In questi tre incontri siamo partiti con la professoressa Volpato, che ha fatto un inquadramento più accademico, ma fondamentale, e necessario, in cui appunto abbiamo approfondito i temi della deumanizzazione e dell'oggettivazione poi il dottor Pagnico col suo punto di vista psicoanalitico e poi lei appunto con questo eh, diciamo eh, finale anche un po' eh, diverso eh, non so se ci sono dei commenti o delle domande eh, delle curiosità Io, certo, prego. intanto per il mio, tantissimo il professore oltre a ci fa più divertire però ha detto delle cose veramente interessanti ma c'erano due cose che mi mi incuriosivano eh, la prima è un mezzo commento la seconda è una domanda il mezzo commento è che eh, io prima ho anche parlato di morte eventuale, e con quest'ultimo affondo su Pinocchio di fatto la morte se uno la vede in maniera mi permetto di dire sbagliata la vede come un errore del sistema no? e invece eh, è la fine io uso dire, dato che sono lacaniano, questo difetto, che è la fine che determina l'inizio, e eh, mi faccio spesso non all'esempio di Pinocchio, ma quello di Highlander, l'ultimo immortale, che immagino che tutti abbiano visto. Io sì, lo confesso. Tempo. Lui non può morire, ma la vita è merda, sì. non può amare. No? E la ricompensa è la morte. Se vi ricordate, quando lui rimane l'ultimo immortale, la ricompensa è che finalmente diventa mortale. E a quel punto può amare, può entrare in relazione con l'altro quindi faceva venire in mente questa cosa e invece la domanda che um, un po' così mi incuriosisce, io ho conosciuto, che, no, non di persona evidentemente però un car per detratto analisi. perché non falsificabile. ma quello che lei diceva di una scuola dell'errore è la scuola. Punto di domanda. <ride> Sembrava un punto esclamativo, però... <ride> Parto dalla domanda, però aggiungo un commento al commento. Eh, Popper glorificando l'errore non era scevro da errori. Quindi, ho risposto? <ride> Quindi, <ride> anche nel definire la psicanalisi non capace di sbagliare probabilmente ha commesso un errore perché proprio questa è l'affermazione che si potrebbe contrapporre per quanto riguarda il commento io rispondo con un altro film che non è highlander ehm, a proposito del maetroi quello no? che è una rielaborazione hollywoodiana spinta, <ride> però c'è un passaggio, e eh, anche nel. Eh, bisogna eh, adattarsi a guardare anche in mezzo a queste pellicole edulcorate, c'è un passaggio bellissimo, di cui non c'è traccia peraltro nella versione originale dell'Iliade, ehm, dove c'è Achille che nota, Achille il semidio, se avete presente, Brad Pitt, lo dico per le signore in sala, non è che... Eh, ehm, peraltro azzeccatissima come immagine, la bellezza, no, eccetera, biondo, eccetera. E Briseide, dopo che lui l'ha sequestrata, lo guarda. Lui nota questo sguardo e dice, conosco quello sguardo. È il tipico sguardo che voi avete, voi mortali, avete su noi divinità. È lo sguardo carico di invidia, perché voi pensate che noi siamo più felici perché non possiamo morire. Ci invidiate l'immortalità. Quello che non sapete è che ognuno degli dei che ho conosciuto invidia voi perché potete farlo. Perché il sapore della vita è mille volte più esaltato per un condannato a morte. Non volevo... cioè, no, nel senso, ho detto sta cosa, è rimasto il silenzio. Perché mette gli Ah, certo. Io ho citato più... vabbè. No, no, è giusto. No, è... Nel... però ha rialzato l'asticella Io era andato su. No, ma è giusto, anche quello è più divertente. Sì, sì. Quello. Anche quello. Quello non guasta. E quindi, e quindi visto che sono le 17.37 e siamo andati eh, diciamo anche oltre i nostri tempi, abbiamo parlato, dibattuto, discusso, approfondito, io chiuderei qui questo incontro, ovviamente ringraziando tutti, tutti voi, eh, ringraziando i nostri relatori che sono stati veramente eh, super disponibili e eh, molto... Eh, insomma, illuminanti nelle loro relazioni, nei loro interventi e vi do appuntamento ehm, ai prossimi incontri del, della nostra Scuola di Cultura Politica e quindi del Mondo Nuovo.